Siamo qua, no? come sempre, su Televita con Richard Benson Il mercoledì e eh, il venerdì sera alle ore 22.35 Se dopo già avete la mangiare, non so, non sapete che cazzo fa Dopo cena potete sempre andare su Televita a vedere Richard Benson Con le, con le grandi novità discografiche, no? i ultimi successi E soprattutto quelle anteprime A proposito di anteprime Tante anteprima di un gruppo che è lì a Bologna a fare le registrazioni nuove, no? Il loro primo è P, loro sono partiti con un demo, poi hanno registrato un pezzo e adesso finalmente fanno le P. E devo dire che questo EP è veramente una cosa! I'm not-